Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore Con il codice FORTU Accettate, da ora ogni acquisto che farete Mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortumel che parla Benvenuti in video su fortnite e oggi ragazzi Avete letto bene dal titolo Scopriremo come giocare in clow. io devo dire che gioco in Claw da quando Sono praticamente piccolo, gioco videogiochi Da quando ho due anni e gioco in Claw da quando Ho due anni, ho iniziato a giocare in Claw ragazzi Praticamente in maniera naturale Perché dato che le mie mani erano tutte Troppo piccole per giocare con i joypad della Gamecube ai tempi Mi è venuto spontaneo giocare in clow fin da quando avevo due anni Quindi gioco veramente da tantissimo tempo in clow E finalmente ho deciso di portare una guida a riguardo Dato che tantissimi me l'avete chiesta Ok sono un po' in ritardo nel portarvela Perché tipo, me lo state chiedendo da due anni Però meglio tardi che mai Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Attivate la campanellina ma soprattutto lasciate un like ragazzi E quindi io vi faccio vedere ragazzi com'è la presa Ok ragazzi ora passiamo alla parte un po' più pratica insomma del nostro tutorial Abbiamo il nostro joypad, dobbiamo capire come usare ragazzi questa presa claw Partiamo da una posizione standard Diamo come presupposto che noi faremo solo il claw di destra Quindi metteremo il nostro indice in maniera strana, in posizione strana, solo a destra Dato che io ragazzi non faccio claw di sinistra e destra ma solo di destra Partiamo dalla posizione standard, quindi così, eh, e spostiamo il nostro indice tra start e quadrato. In questo modo, ragazzi, così durante il game, ovviamente tenendo sempre magari il pollice um, sull'analogico e la mano di sinistra con il pollice magari sotto l'analogico o sopra, nel caso ci serva. Sempre molto saldi perché altrimenti ci può sfuggire il joystick, ragazzi, spe specialmente se lo fate all'inizio. Quindi porre tra start e quadrato, in questo modo, come potete vedere, sarete abilitati... A utilizzare tutti i pulsanti, quando vi serviranno i pulsanti, a triangolo, quadrato, X e cerchio Un consiglio che vi do specialmente se state giocando a Fortnite è di utilizzare anche l'analogico, ragazzi, che è qui dietro attraverso il medio Quindi se io sto in questa posizione, ora vabbè, è una posizione innaturale, io non sto così storto quando gioco in game Però, come potete vedere... Quando ho più o meno l'indice nella posizione che, di cui vi ho parlato tra start, tra options, tra l'altro, e quadrato, basta che voi mettiate il medio sul pulsante per sparare in modo da mirare e sparare nonostante appunto il vostro indice si trovi sui tasti. È un grande aiuto ragazzi perché appunto questo vi permette di sparare in qualunque situazione. Vi dico subito ragazzi che vi farà malissimo, cioè questa presa se la fate per le prime volte vi comincerà a portare un dolore lancinante più o meno tutto qui, tutta questa zona. È normale ragazzi ci vuole tanta tanta pratica E sinceramente anche un po' di, di dolore da sopportare Ma dopo un po' dovrei, dovreste abituarvi Inoltre dovete anche abituarvi ovviamente anche a sparare col medio, Ragazzi è tutta una questione di pratica Tranquilli che comunque si può fare Lo faccio da anni Io praticamente da quando inizio a giocare i videogiochi a due anni lo faccio E si può fare Quindi questo è quanto io direi di andare in game E provare una partita in controller Cam come non facevamo da un po' Ok ragazzi quindi ci stiamo dirigendo a Gotham Vediamo un po' oggi come ce la caviamo. Speriamo di far vedere un po' questo Glow. come potete vedere ragazzi posizione di partenza meglio sul grilletto destro e indice tra options e quadrato come abbiamo detto all'inizio mi raccomando ragazzi la teoria prima della pratica Eh, la teoria prima della pratica in realtà cioè io ho fatto solo pratica però insomma ci siamo capiti no oh shit oh shit i going game man vai vai vai vai sparami sparami vai vai vai vai vai si sì, fottetemi la kill eh non mica Ah, no, ma c'è un pompa Ah Sì, la cosa così però Peggiora drasticamente Ok, era un pompa? No O so flashato io, va bene Un'altra bella pozzata 50, bella così Come potete vedere, ragazzi Io con le cure Utilizzo sempre l'analogico per farle partire Cioè il grilletto, scusatemi, col medio uh, Shit We're going again Ok, via, via, via, via, dammi sto coso Tutto un casino della madonna Apri Ok Perfetto Il nulla cosmico che è sempre utile in queste situazioni Non mi pare passasse su Gotham perché ci sono poche persone uh, Boogie bomb, sinceramente no Anzi, io non so manco perché ce ste granate a dirla tutta Fatemi vedere un po' Ora se il prossimo colpo La smette di farmi un altro 21 Magari Sapete com'è guys Uno prova pure a eliminarsi dal nemico Ovviamente man c'è sta mon Oh ma Ah mon frer oh. Ando state Regà ando state Ho oh, so, capito Ho confuso raga. Sono molto confuso Madonna Questo sta fucile Perché c'ha tipo 3 de vita questo per esempio è uno di quei brutti tryharder Esatto Questo solo così se lo potevi eliminare Il tizio di prima, quello che hai eliminato con cui stava fightando Aveva il pompa epico leggendario Ho sentito da rumore è Cioè è proprio il, il rumore più distinguibile al mondo Il pompa epico Però l'ho lasciato perché sono uscito dalla coda Vabbè, eh scialla. Oh, mon frère Ok Thank you, one, dude. 150 di vita, nulla di particolare. Oh, ciao. Ha parlato tantissimo, raga. Ok. Faccio il medikit. Evito. Allora, questo non stava a sparare qualcuno e stava a sparare a quello. Ah, ok. Allora Dovrebbe uscire, ragazzi. Eh sì, ma aspettate. Eh sì, però se io utilizzo il batrang, cioè il bat il bat coso. Il bat dio. 3 proiettili, devo dire la verità, sempre utile. Ok. Come potete vedere, ragazzi. Io, per esempio, edito con triangolo. Io sta cosa per ora non ve l'ho mai fatta vedere. Se io devo editare con triangolo, vedete, io come premo triangolo, ragazzi. E poi ripristino subito qui. Cioè, capite? Bisogna utilizzare l'indice, ragazzi. Questo vi rende molto più veloci anche nell'editing, che sapete essere praticamente alla base di Fortnite. Se sai editare velocemente, molti fight te li porti a casa. Ah, esatto, un coso che ci serve Sì, raga, bello Ok, via Raga, io vi ricordo di iscrivervi al canale Se non siete già iscritti E di attivare la campanellina Mi raccomando Ok ehm. C'è gente col Barret Gente che fa casini col Barret Io che levo Che levo circa 125 Un tipo che continua a essere in vita Per mano e spirito santo Per mano dello spirito santo Scusate, cosa cavolo ho detto? Cute. Dove stai? Sento un tipo ma non lo vedo Ok ora lo vedo Panic bro Vediamo ah, Però qua l'ho fatto tutte di smirate E qua potevano entrare i proiettili Permettetemi E dai, fammene andare Cavolo, guys Cavolo, stanno come i cani Stanno come i cani Eh, sì, ciao stato un piacere Io mi odio perché sono un coglione per altro. Dai, sponda, vabbè Bravo, bravo, bravo Ciao Ok ragazzi via via perché io non potrò più andarmene se sbaglio ora Grazie di avermi aperto mon frère Gentilissimo Quanto godo Ho solo due rampinate eh? Ricordiamocelo mm. No Ehi Ciao Mi spara? A serio? Perché? Perché non mi hai sparato? Ma questo raga Mi poteva trivellare Mi credete? Ma con trivellare Intendo proprio Cioè ah, Avete presente Ariella, raga Con lo scar oggi eh? Uno contro uno guys portare a... Vediamo di portarci a casa questa partita Da 13 kill Proviamoci Che sta fuori safe Ok questo l'avevo capito Però perché scendere mon frere non ti aiuti Vai Cioè che non ti aiuti proprio Let's fucking go baby So easy Peccato per le 13 di un po' po' bucce. Però comunque il video era principalmente per farvi vedere come giocare in Clou e per farvi poi vedere una partita. Insomma, in cui eh, giocavo in controller cam. Questo è quanto, ragazzi. Avete visto pure un velocissimo 90? E quindi questo è giocare in Clou. Bella così. Quindi, ragazzi, l'avete visto. Questo è giocare in Clou. Ripeto, ragazzi, sarà difficile, specialmente se sono le prime volte. Farà un po' male. All'inizio non riuscirete a sparare col medio ma con un po' di pratica ragazzi ci riuscirete Fidatevi ne vale la pena perché sarete molto più veloci Io intanto ragazzi vi ricordo di utilizzare sempre il codice creatore Fortu all'interno del negozio Perché se fate un acquisto utilizzando il mio codice e mi taggate nelle storie di Instagram Ragazzi io vi riposto sulle mie storie di Instagram sul mio profilo che si chiama FortodeGamer. E intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di attivare la fottutissima campanellina E ragazzi noi ci becchiamo alla prossima Ciao